Mentre mi, mi sto lavando. Tutti, tutte le persone nel, nel, nel come cazzo, si chiama? Nel nel luogo. Nel luogo qui devono subito evacuare. Da tutte le uscite. Uscite di sicurezza. E tutto quanto. Si pregati di uscire. Siete pregati tutti quanti di uscire e io tutto nudo, Che cazzo devo fare mi, mi, mi affaccio. però vedo che tutti, cioè, nessuno si preoccupava. allora ho detto, vabbè, ma mi affretto un po'. mi siete pregati di uscire, mi pregati di uscire. Ah, Bisogna allora mi lavo in fretta. <ride> la <così>. la <ride> continuo. ciao Simald. Eh. Vado via, via così... <ride>